questa sera vogliamo leggere qualcosa dal Vangelo di Giovanni dal capitolo 10 Vangelo di Giovanni capitolo 10 leggeremo dal verso 1 fino al verso 21 il buon pastore Maggiore di Giovanni capitolo 10 a Dio sia la gloria. In verità, in verità, io vi dico: chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro, e un brigante. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori e quando ha fatto uscire le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce non seguiranno però alcun estraneo ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei Gesù disse loro questa similitudine ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà Pasqua. Il ladro. Non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo rapisce e disperde le pecore ora il mercenario fugge perché il mercenario non si cura delle pecore io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me come il padre conosce me e io conosco il padre e depongo la mia vita per le pecore io ho anche altre pecore che non sono di questo video anche di quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo legge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole e molti di loro dicevano, egli ha un demone ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste non sono parole di un indemoniato, può un demone aprire gli occhi ai ciechi? A me? Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Oh, no. E alla stessa maniera, ogni volta che si fa qualcosa per Dio, c'è sempre qualcuno che si alza e dice no, ma questa cosa viene dal diavolo. Così anche per le nostre vite. Quando le persone ci vedono che noi stiamo iniziando a camminare nella via di Dio, la prima cosa che ci dicono, tu hai perso la testa, ti hanno fatto il lavaggio della, della testa, del pensiero, del cervello, eh, sei andato a finire in mano al diavolo. E tutte le cose sembrano fatte per scoraggiarci. Era così anche i tempi di Gesù. Immaginate la vita di Gesù. Gesù aveva sempre fatto del bene. Aveva predicato l'amore e il perdono. E cosa fecero? Lo misero su una croce. Gesù era la persona più docile di questo mondo, più buona di questo mondo, non ha mai peccato, non ha mai sbagliato, eppure le persone avevano sempre qualcosa da dire. Ed è così anche nella nostra vita. Se tu fai bene, ti tirano le pietre. Se fai male, ti tirano le pietre. Qualsiasi cosa fai, sempre le pietre ti tirano. E questo è qualcosa che succede anche oggi nella nostra vita. Allora è importante che iniziamo a non pensare in più a quello che dicono, dicono gli altri, ma iniziamo a pensare a quello che dice Dio di noi. Perché quello che dicono gli altri sono solo parole che porta il vento, così come arrivano sono parole che vanno via ma quella che invece è la parola del Signore quella dice la Bibbia è quella che rimane in eterno amè? allora non ascoltare le parole degli altri soprattutto dei parenti e come si dice a Napoli sono come le scarpe più sono strette e più ti fanno male. no, noi dobbiamo ascoltare invece la parola di Dio perché? perché se ascolteremo la sua voce dice la Bibbia allora siamo sue pecore perché le sue pecore, ha detto Gesù, ascoltano la sua voce, e la sua voce è nella parola di Dio, è la parola di Dio. Quindi è molto importante che noi sentiamo la parola di Dio, non la voce degli uomini, perché se seguiamo la voce degli uomini siamo pecore di questo mondo, ma se seguiamo la voce di Dio, allora siamo pecore del Signore. Io voglio essere una pecore del Signore. Adio. Sapete, un giorno stavo pregando e feci un'esperienza molto particolare. Mentre stavo pregando mi affacciai alla finestra di casa e c'era un reggimento di pecore dietro a casa mia. Un'esperienza molto particolare. E mentre pregavo io fui attirato da queste pecore e le guardavo, c'erano tantissime pecore. E mentre stavo guardando queste pecore, c'erano pecore di tanti tipi. C'erano pecore bianche, c'erano pecore nere, c'erano pecore a macchie, di tutti i tipi. E in quel momento ho sentito la voce del Signore, che mi ha detto: Vincenzo, secondo te quali sono le mie pecore? E in questo momento ho dato subito una risposta: Signore, sono le pecore bianche. È successo poi qualcosa, c'era il pastore che era appoggiato su una pietra, col bastone in mano. E a un certo punto il pastore si è alzato ed ha iniziato a camminare. E come appena ha iniziato a camminare, una pecora da una parte, una pecora dall'altra, una pecora dall'altra, ha iniziato a seguirlo. E il Signore mi ha detto, le mie pecore sono quelle che ascoltano la mia voce e mi seguono. Molte volte noi facciamo un pregiudizio nella nostra vita. Ah, questo è bravo, questo è cattivo. Però in realtà noi non sappiamo quello che c'è nel cuore delle persone non sappiamo la vita delle persone per questo la Bibbia dice che noi non dobbiamo giudicare perché noi non conosciamo conosciamo in parte, conosciamo sempre in parte quello che Dio sta facendo ma Dio conosce la verità e le regole del Signore sono quelle che seguono la voce di Dio sono quelle che seguono la voce del Signore e questo è quello che Gesù ci dice in questo passo ci dice quelli che sono venuti prima di me erano briganti però le pecore non le hanno seguite ma io sono il buon pastore perché il buon pastore è colui che dà la propria vita per le pecore quel pastore le pecore ascoltano e seguono non il mercenario sapete ci sono due tipi di pastori. quelle che curano le pecore con un cuore e quello che lo fanno per un secondo scopo e Gesù ci dice qual è il modo per distinguere il buon pastore da un pastore cattivo da un mercenario è molto semplice quando arriva il lupo il buon pastore si butta e combatte per le pecore mentre il mercenario fugge appena c'è un problema arrivederci e Gesù dice, non è così il buon pastore deve essere quello che dà la vita per le pecore. e Gesù è stato il buon pastore per noi perché che cosa ha fatto? ha dato la sua vita sulla croce per ognuno di noi Gesù non è che se ne è andato e ci ha lasciato nel peccato ci ha lasciato nelle nostre situazioni no, lui è venuto e ha dato la sua vita per noi ci ha dato un'altra opportunità un'altra possibilità ci ha dato la sua voce affinché se noi ascoltiamo la sua voce e lo sentiamo quindi la mettiamo in pratica la parola di Dio allora siamo pecore del buon pastore e allora siamo salvati tanti hanno cercato di passare per un'altra parte dice Gesù tanti sono venuti sono stati ladri, sono stati dei briganti però l'unica vera porta per entrare è Gesù Cristo e il verso 9 dice se uno entra per mezzo di me sarà salvato entrerà uscirà e troverà pascolo non ci sono altre maniere per essere salvato sapete c'è un'idea nel mondo che dice che Dio è come un elefante e come le persone pentate cercano di capire Dio e ognuno tocca un pezzo diverso. Chi tocca la proboscide descrive la proboscide, chi tocca il corno eh, di avorio descrive il corno, chi tocca la pancia descrive la pancia. E quindi le persone descrivono tutte quante lo stesso elefante in maniera diversa. E quindi c'è qualcuno che dice: così sono tante tutte le religioni. Ogni religione ci parla di Dio in modo diverso, ma sta parlando sempre dello stesso Dio. E I musulmani parlano dello stesso Dio i cattolici parlano dello stesso Dio gli evangelici parlano dello stesso Dio e così via gli ebrei parlano dello stesso Dio però la realtà dei fatti è completamente diversa perché? perché non siamo noi che stiamo cercando di capire Dio è Dio che è venuto da noi ed è venuto a morire per noi non siamo noi che stiamo cercando di capire come è fatto Dio è lui che è venuto sulla terra ed è venuto a farsi conoscere da noi per come lui è perché Dio è amore e noi più abbiamo a che fare con Dio più conosceremo che Dio è amore più ascolteremo la sua voce più lo seguiremo e più riceveremo questo amore di Dio e daremo questo amore di Dio agli altri perché questo significa essere pecore del Signore essere seguaci di Cristo, ascoltare la voce dell'amore e mettere in pratica l'amore nella vita degli altri. Gesù dice: Io sono alla porta, se uno passa per me sarà salvato, non ci sono altre vie. La Bibbia dice: c'è una sola via che ci conduce a Dio ed è Gesù Cristo. Se noi conosciamo Gesù e mettiamo in pratica la parola di Dio, allora possiamo andare al Signore, ma se vogliamo andare a Dio per altre strade, quelle strade non ci porteranno alla salvezza, saranno le strade dei ladri, saranno le strade dei briganti, saranno le strade false, ma non ci porteranno lì. Soltanto attraverso il sangue che Gesù ha dato su quella croce noi oggi possiamo essere salvati. Per questo abbiamo bisogno di conoscere Lui. Non di conoscere una religione, ma conoscere una persona. Ultimamente ero in Spagna e parlavo con una persona e questa persona cercava Dio però lo cercava con la sua testa e diceva ma io voglio conoscere il Signore e dice ma te stava parlando dice se tu mi dici Luca io ti so dire che Luca era un medico che è nato in quella città nell'anno tot che ha fatto conosceva tutta la storia della Bibbia a memoria però dice io non riesco a realizzare Dio dentro di me, come si fa? Sto studiando, sto studiando ancora di più, ma Dio non lo riesco a realizzare. E vicino a lui c'era la sua fidanzata. Dice: Dimmi una cosa, fa Si chiamava questo problema, fa quando hai conosciuto la tua fidanzata? Per conoscerla, che cosa hai fatto? Ti sei messo a studiare sui libri, hai letto dei libri che parlavano di lei hai visto da lontano dei documentari che parlavano di lei o sei andato a cena con lei andato a mangiare una pizza o una paella che stava a mio spazio disse no, io sono uscito con lei ho preso il caffè, la pizza e questo devi fare con Dio perché Dio non è una religione Dio è una persona come me e come te e noi lo possiamo conoscere con la nostra testa dobbiamo conoscerlo con il nostro cuore tanti è tempo oggi che stanno cercando Dio con la propria intelligenza ma se lo cercano così non lo trovano devono trovare Dio del proprio cuore Amen. noi abbiamo bisogno di trovare Dio perché? prima di tutto per essere salvati come diceva il verso 9 poi Gesù dice una cosa, entrerà, uscirà e dice una cosa molto bella, troverà pascolo. Che cos'è il pascolo? Sapete quei posti dove si mangia l'erba, dove le pecore si riposano tranquille, senza paura del lupo, mangiano l'erba e stanno bene. Di quello di, noi, quello di cui l'uomo ha bisogno è di trovare pascolo, i pascoli di Dio dove possa trovare pace per il proprio cuore, riscolo per la propria anima. È questo di cui noi abbiamo bisogno. Gesù disse, venite a me voi che siete travagliati, aggravati, affaticati e troverete pace per le anime vostre. E oggi con questo mondo noi abbiamo bisogno di trovare la pace del Signore. E la pace non la possiamo trovare con le ricchezze. Non la possiamo trovare con un marito, con una moglie o con un fidanzato, l'unico modo per trovare la pace è conoscere Dio. Amen. Abbiamo bisogno di conoscere il Signore. Se conosceremo Dio, conosceremo il principe della pace. Perché Gesù è il principe della pace. E avremo pace per le anime nostre. Gesù è il nostro buon pastore. Gesù è il mio pastore poi c'è anche il pastore c'è cioè la chiesa, va bene però io non ho notato la mia vita per voi almeno fino adesso poi se domani mi mettono in grucio non lo so sì. ah, no, a oh, ma è pure a noi che succede? Gesù è il nostro perché noi possiamo avere pace nella nostra vita possiamo avere ristorto tranquillità pace nelle nostre case pace nelle nostre famiglie Siete, oggi parlavo con una, una persona che diversi anni fa era nella via del Signore e circa tre anni fa ha iniziato ad allontanarsi da Dio e le cose purtroppo non gli sono andate più bene nella vita e oggi lui mi, mi vedeva e dicevo sto troppo male mi abbiamo pregato insieme e io ho detto una cosa ho detto guarda tu stai raccogliendo le cose sbagliate che hai fatto in questi ultimi tre anni perché la Bibbia dice che quello che noi seminiamo lo raccogliamo tu stai raccogliendo gli errori che hai fatto in questi tre anni adesso non pensare ai tuoi problemi pensa a Dio inizia a riconquistare Dio, inizia a ricostruire la tua vita con Dio perché troverai pace e poi lui ti risolverà anche tutti i problemi ma la cosa più importante nella nostra vita noi abbiamo bisogno di Gesù senza Gesù non c'è pace C'era un grande scienziato Blaise Pascal il quale disse che nell'uomo c'è un buco a forma di Dio che solo Dio può riempire senza di Gesù noi non possiamo avere pace quella pace può essere momentanea chi trova quella pace in quel momento che tu ti appoggi sulla droga, ti appoggi sulla donna, su sull un uomo, ti appoggi su qualsiasi cosa, ma ti rendi conto ad un certo punto che quel pilastro su cui Dio ti appoggi non è in realtà un pilastro, ma è solo sabbia. Quel cemento su che tu vuoi far essere il centro della tua vita nella realtà cadrà perché noi dobbiamo costruire la nostra casa su una roccia e la roccia, cioè, è soltanto Gesù Cristo non può essere un genitore non può essere un marito, una moglie un fidanzato, una fidanzata non può essere il lavoro non può essere l'alcol la droga, non può essere tutte queste cose l'unica cosa certa che c'è nella nostra vita è solo Gesù Cristo perciò Gesù disse io sono il buon pastore e troverete Pasqua e c'è un Salmo molto bello che è il Salmo 23 che dice l'Eterno è il mio pastore e non mi mancherà. allora quando ci manca qualche cosa vediamo di ascoltare la voce del buon pastore e di seguirlo perché se Dio è il nostro pastore che cosa succede? che non ci manca? allora facciamo attenzione dove la nostra vita è. Se stiamo davvero ascoltando il Signore, lo stiamo seguendo, oppure no. Perché quando ascoltiamo la Sua voce, Lui ci porterà forse anche nella valle dell'ombra della morte, come dice il Salmo 23, però Lui sarà con noi. La Bibbia dice, se anche passi per, in mezzo alle onde, le onde non ti sommergeranno se passi in mezzo al fuoco il fuoco non ti brucerà però in mezzo al fuoco ci devi passare allora tante volte noi passiamo e vediamo il fuoco da lontano e abbiamo paura ma Dio è con noi non dobbiamo avere paura del fuoco non dobbiamo avere paura dell'acqua non dobbiamo avere paura di niente perché Dio è con noi e se Dio è il nostro pastore niente ci mancherà lui provvederà per ogni cosa di cui è Gesù noi vogliamo veramente convidare il con Signore stasera perché le nostre vite a volte passano per tempeste passano per fuoco passano per l'acqua passano per le difficoltà soprattutto nei periodi in cui si avvicina il battesimo perché il diavolo cerca ovviamente di scoraggiarci ma noi dobbiamo essere con Gesù essere fermi con quella decisione che abbiamo preso. Perché l'Eterno è il nostro pastore e nulla ci mancherà. Amen.